Ciao ragazzi, modulo 27. Eh, comincia a essere eh, l'ora di, di andare verso la chiusura, ma allora, non prima di vedere gli ultimi, gli ultimi argomenti, le ultime scale eh, e quindi diciamo gli ultimi capitoli. Allora, parte 2 della scala minore melodica. Eh, nella prima parte vi ho messo tutta la spiegazione, spero che, di aver chiarito ogni dubbio, ogni perplessità, anche riguardo a, a questa scala e alle scale modali che si creano eh, su questa scala e agli accordi che si creano armonizzandola. Eh, detto questo, allora la scala minore melodica, così come tutte le altre scale che abbiamo visto, la possiamo eh, trovare eh, in tutti i generi musicali possibili come vi dico sempre eh, alcune situazioni si prestano meglio al suo utilizzo altre meno così come le, le armonie costruite con questa scala come abbiamo visto spesso in una composizione minore eh, le, eh, no, non è utilizzata una scala sola ma le, diciamo, le tre scale minori si, eh, si prestano, diciamo, gli accordi tra di loro, quindi è come se quando componiamo in minore eh, abbiamo a disposizione tre scale diverse eh, con le quali costruire, appunto, la nostra successione armonica. Chiudo parentesi dicendo che, ad esempio, in musica classica, ovviamente io faccio sempre riferimento in primis a Bach, il mio preferito, come avete intuito, è un, un, un esempio dove si può sentire benissimo l'utilizzo della minore e minore, ce ne sono veramente un'infinità, un eh, poi farò proprio un, un video con gli esempi audio e, e con le analisi brano per brano, ma comunque la suite per l'iuto, molto bella, eh, in, mini, in minore, sul quinto movimento eh, c'è proprio l'utilizzo di questa scala, ma eh, largamente utilizzata anche, eh, in nella musica jazz, eh, faccio proprio l'esempio classico, Autumn Leaves, se analizzate la melodia, eh, quando dice eh, Out leaves of red and gold, quelle, quella frase, quelle note, sono costruite proprio con la, la minore melodia. Ma si può trovare nei Beatles, <ride> per farvi un esempio anche nel pop, quindi eh, Yesterday, la melodia è costruita appunto eh, parte della melodia costruita con eh, l'utilizzo di questa scala ieste de or ma quella è una scala melodica eh, una scala minore melodica a tutti gli effetti Steve wonder eh, eccetera eccetera comunque oggi volevo eh, volevo un attimo eh, fare una toccata e fuga rimanere il tema back nel jazz e um, dirvi qual è il mio eh, approccio con questa scala e soprattutto come la utilizzo io personalmente quindi nessuna regola ma solo consigli e, allora innanzitutto andiamo a vedere le viteggiature eh, principali per questa scala quindi, eh, in Do abbiamo eh, la tonica Do, En, bemolle, quindi seconda maggiore, terza minore, la quarta giusta fa la quinta Sol, sesta maggiore, quindi qui che cambia con la minore armonica, abbiamo già visto tutto nella parte scritta, la settima maggiore, la sensibile, quindi il detto sì prima, l'a naturale <ride> sì è naturale do quindi eh, se la vediamo in ottica geometrica diciamo la scala maggiore con la terza minore Le cambia leggermente ma eh, come struttura è molto simile in questa scala maggiore, cambia quindi questa nota, qui la prima diseggiatura con il dito indice, il primo dito, con il secondo dito, Quindi col medio suono la seconda col mignolo e la terza con l'indice. Tutto scritto e l'ultima, quella forse che utilizzo meno, quella col mignolo. Parto dal minor, eh, quindi soliti esercizi di sempre cambiare tonalità eccetera eccetera, ma andiamo subito al, diciamo, all'argomento che volevo eh, vedere oggi. E prendiamo la famosa cadenza eh, famosa successione di accordi eh, che appunto nel jazz si trova praticamente sempre che è 2 5 1 minore però quindi eh, 2 5 1 minore re semi diminuito parlo in do minore quindi. re semi diminuito Re Fa La bemolle do. e Do. Si può prendere anche Così Sol settima bemolle nona. E si può prendere così anche il basso a quattro corne ci un pochino. E il Do minore. septima molle nona, do minore, do minore, septima. Eh, questo è 2, 5, 1 minore. Eh, come ci si può approcciare su, eh, su un'improvvisazione un su questi accordi? Beh, innanzitutto si possono utilizzare ovviamente eh, le note dei vari arpeggi, quindi sul su des diminuito re, fa, la do per l'appunto sul Sol settima bemolle nona, sul Sol si re, fa la bemolle, e sul Do minore o Do minore settima, che qui le note dell'arpeggio Far ricorso tra le tante scelte proprio alla scala minore melodica in vari modi, ovvero: eh, la, la prima possibilità che, eh, che abbiamo è quella di utilizzare la scala eh, di Fa minore melodica, quindi. ESM diminuito sul Sol 7 abbemolla 9. Si può utilizzare questa scala. Questo perché entrambi gli accordi eh, appunto, fanno parte dell'armonizzazione di questa scala, quindi ci sta benissimo. E sul Do minore, volendo, Do minore melodica con questo tipo di, di approccio si rimane abbastanza diciamo in quindi la nostra improvvisazione sarà eh, abbastanza con un colore e una e una sonorità abbastanza appunto in tonalità diciamo così eh, se io invece vado a, ad alterare il mio accordo di settima come avevamo detto qualche lezione fa che si presta benissimo e ci sono partendo dal semitono sopra quindi sol settima bemolle nona parto dalla bemolle e suono la bemolle minore melodica allora i, le carte <ride> E tavola cambiano un pochino e si va molto più eh, si fanno sentire le note molto più tendenti all'out diciamo così eh, che ovviamente sono la terza minore e la terza maggiore intanto di, di sol la nona bemolle quindi molto forte questa scala su questo accordo Quarta aumentata o quinta bemolle. sesta minore, settima minore, e la tonica. E quindi posso, mh, ad esempio, io quando siamo in un tempo abbastanza lento, e ho un modo di ragionare un po' di più, posso utilizzare eh, qualche diciamo, qualche parte di queste tre scale su questi tre accordi. Quindi, ripeto, sul re, su, eh, quindi su, sul 2, diciamo, chiamiamolo così, sul secondo, ho eh, la possibilità di suonare eh, il fa, la, fa, la scala di fa minore melodica. Quindi una terza minore sopra, la scala di fa minore melodica. Ehm, su sul quinto, quindi sol settima bemolle nona, in questo caso, posso suonare sia la scala di fa minore melodica, quindi ricordate una, se, una settima o una seconda discendente eh, di distanza, quindi fa minore melodica, e, oppure il la bemolle minore melodica. Ovviamente questi sono solo alcuni dei, dei possibili utilizzi. Ad esempio solo settima, molle nona, eh, possiamo anche semplicemente come dicevo suonare l'arpeggio o, o comunque fare riferimento alle scale classiche de, di un accordo di settima, sono solo consigli. E infine sul do minore, visto che eh, spesso non, è, eh, diciamo, non viene suonato nell'accordo la settima, posso suonare un po' quello che mi piace di più tra cui appunto tutte e tre le scale che abbiamo visto, minore naturale, minore armonica e melodica, e quindi anche appunto la nostra minore melodica di oggi. Adesso io eh, metto una base eh, molto semplice, il 2-5-1 eh, minore di Do, in stile diciamo swing lento, così si sente meglio la differenza delle varie scale, e vi suonerò... Uh -huh. diciamo tre, impro tre possibili improvvisazioni, tre spezzoni improvvisazione eh, utilizzando i tre approcci che abbiamo visto quindi eh, ne nella prima utilizzerò più o meno le note del, diciamo, dei vari arpeggi sulla seconda scala di Fa minore melodica sui primi due accordi e Do minore melodica sul terzo. E infine, l'ultima improvvisazione, utilizzerò ben tre scale diverse, quindi su Fa minore su Rm, sul Dessm diminuito, eh, La bemolle minore melodica sul Sol, settima, bemolle nona e Do minore melodica sul Do minore. Ci <ride> ho fatta? E quindi ve le, ve le suono tutte di seguito e poi ci vediamo al prossimo capitolo dove passeremo alle amate pentatoniche e scala scalablusse, quindi improvvisazione e poi al prossimo video.